Siamo ancora, andiamo in avanti, alla quarta domenica di Quaresima e in questa domenica ci viene, ci viene dichiarato, direi, tutto l'amore che Dio Padre ha per noi, suoi figli, anche quando pecchiamo, anche quando ci allontaniamo da Lui. È la cosiddetta parabola del figlio al prodigo che faremmo meglio a chiamare la parabola del padre misericordioso. Questo figlio che come sappiamo sperpera tutto, non sa stare in casa con il padre, non capisce l'amore del padre e dei suoi, non si sa relazionare, è sempre insoddisfatto, vuole divertirsi, cerca il paese dei Balocchi, come Pinocchio, come magari tanti che pensano di trovare la felicità in una vita senza senso, una vita senza regole, una libertà assoluta. Trovare così, hanno, possono disporre di motori, donne, una vita di stordimenti, di sensi, di sensualità, di una vita effimera, senza preoccupazioni, senza responsabilità. Si temono la libertà, la responsabilità, e si preferisce soffocare dietro le sbarre che ci si è costruiti da sé, più o meno così fa eh, un testo di Kafka, ci si costruisce le sbarre da soli perché non ci si lascia condurre, non ci si lascia amare dal padre, il figlio ritorna, tutti forse dicevano tornerà perché non ha più niente, quindi vuole mangiare, ha bisogno di mangiare, non ha più soldi, non ha più cibo, per questo tornerà. Ma lui torna soprattutto perché sa di trovare un padre che lo aspetta. Noi pure, noi cristiani, sappiamo molto bene che il padre ci aspetta sempre, ci perdona sempre. Conosciamo la via, la via della conversione, la via del cambiamento, del ritorno al padre. Però troviamo a volte difficoltà ad imboccare questa via. Troviamo difficoltà che siamo presi dal nostro orgoglio dalla nostra libertà. e In nome di questa libertà possiamo anche ritrovarci nell'errore. Così dice proprio Francesco quando visita i carcerati, eh, forse potevo trovarmi anch'io in quella situazione. Certo, alcune circostanze permettono più facilmente di sbagliare che altre circostanze, altre situazioni. Lasciamoci guidare allora dall'amore di Dio, l'amore misericordioso del Padre e corriamo di incontro perché ci aspetta a braccia aperte. Buon cammino di conversione e di penitenza. Buona Quaresima.